Bentornati in Smogier, canale sul paranormale e sui misteri di questo mondo. Una youtuber di nome Silvia C non si aspettava di ricevere un visitatore inquietante della sua cucina un giorno, ma sfortunatamente per lei è quello che è successo. Sembra che già da diverso tempo... Nella sua cucina si manifestano fenomeni strani, tanto da portare la youtuber, ormai terrorizzata, a filmare il tutto per far conoscere a tutti cosa sta succedendo in casa sua. Ed infatti poco dopo che parte la registrazione, succedono questi eventi inquietanti di cui parlava Silvia nei vari social. God, guys. Spirit in the kitchen, is there anything else you want to move tonight? Why are you. Uh, do you want my help? Please move something if you want my help. In place again. Molti utenti hanno sottolineato nei commenti che Silvia è allo stesso tempo affascinata e terrorizzata, mentre chiede al presunto spirito di muovere qualcosa. Sembra decisamente preoccupata, ma tuttavia vuole che lo spirito dia ancora segni della sua presenza. Così sarà consapevole che non sta solo immaginando quello che le accade, e come puoi vedere, non sembra frutto della sua immaginazione. Quello che è più inquietante è, quando la presunta entità, lancia un coltello a terra, sfiorando la youtuber, che fortunatamente non viene colpita. Spero tanto che questo spirito così arrabbiato, non ferisca Silvia in alcun modo, e che vada via presto da casa sua. Nobody believes me. Nobody believes me the shit that's going on. I hope I got the shit on camera, man. Yo, what's going on, yo? It's Youngboy Lloyd. I'm here right now. I told you we're tired of, uh, I'm tired of this ghost in my house. She's shaking. So I'm gonna try to burn him out right now. Yeah, yeah. No more dupping this house, yeah. You know sleepless nights I had in this house. Like, clean up this here. I don't know if this shit works. I got this at the free market, at um, Elo Market or whatever. You know what I'm saying. Everyone born out this dock here. See, I hope I got the shit on camera, yeah? I hope I got the shit on camera. Nobody f believes me the shit that's going on, yo. Nobody believes me. Nobody believes me the shit that's going on. I hope I got this shit on camera, man. In un secondo video, pubblicato da Lord il giorno dopo, succede qualcosa di simile a quello che hai visto nel video precedente. Ma questa volta cerca di proteggersi persino con un coltello, nel caso abbia bisogno di difendersi. Come puoi aspettarti? Non passa molto tempo prima che cose davvero terrificanti accadano a casa Lloyd. Thanks for everybody to uh that um help me that reach out to me. You know what I'm saying? But I'm at war with this ghost right now. I'm going ask him what the fuck he wants from me. You know what I'm saying? Wherever it goes, wherever you are, whatever, what the f*** do you want from me, man? Just come on my f***ing life, just love me, man. You don't know how long, how much weeks and months I've been in here torturing over this f shit, yo. Know? You feel me? And I'm, I'm not going to accept that. You know? I'm, not gonna that you know? I'm not going to take that, yo. I'm not going to, you know, f***ing punk, like this ghost wants me to sit down and, in here and, I, I, I, I, I, and just f just sit down and just take this f***ing idiot thing I'm going with, you know? People, yo, I'm la reazione dello youtuber sembra essere per lo più confusa joke thing Alcuni nei commenti scrivono che Lloyd, abbia davvero uno spirito arrabbiato nella sua casa. Mentre altri, sono convinti che sia una bufala. E affermano che, guarda caso, le cose accadano non appena lui inizia a registrare. Ma in ogni caso Lloyd, continua ad affermare che questi video siano genuini. Quindi, pensi che ci sia davvero uno spirito in casa sua, che provoca questi fenomeni, oppure c'è un'altra spiegazione? fammelo sapere nei commenti. Nella seguente clip sembra ci sia uno spirito oscuro che infesta questa casa. Tu sei il vero? Sì, è il vero, è il vero. È un po' colore. È freddo, è giusto Oh shit! Dad! Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? è? To go, I'm so sorry. Are you I mean, sure? Yeah, I'm sorry. I'm oh, sorry, sweetheart. <coughs> oh, fucking hell. No, I'm it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay. Come <laughs> on. Let me just. He's looking at you. He's looking at sweetheart. I know, sweetheart. I know. I'm sorry. I'm going to have to go. Okay, I'm me and mum will come and see you in a week. Me and, yeah, and mum. Mama... Okay, sweetie. Come on. <laughs> I'm sorry, <laughs> sweetheart. <laughs> see you, sweetie. Careful, love her. Getting yeah, ridiculous. It's not funny anymore. Far from it. Michael e Heather, sono due investigatori del paranormale, che utilizzano principalmente la piattaforma TikTok, dove caricano frequentemente video, che li vedono solitamente investigare su un certo evento paranormale, e documentare le proprie scoperte. In un giorno qualunque, entrambi sono a casa, seduti a guardare la TV, quando qualcosa di strano ha catturato la loro attenzione, questo è quello che è successo. Come puoi vedere, quando si avvicinano alle porte, non c'è nessuno dall'altra parte. A un certo punto del video, Michael apre una delle porte che ha fatto smettere temporaneamente il rumore, ma pochi istanti dopo, il suono proviene da una zona totalmente diversa. Quindi, cosa potrebbe provocare questi colpi inquietanti? Speriamo che Michael e Heather, ottengano le risposte di cui hanno disperatamente bisogno. Sul canale YouTube Paranormal Planet, gli investigatori si avventurano in una locanda del 1790, situata a Savannah, Georgia, che è presumibilmente infestata. Il video inizia con il cameraman che afferma che molte attività inquietanti sono avvenute prima che lui iniziasse a registrare, come rumori di colpi e persino un cassettone che vibra da solo. Il team vuole vedere se riesce a catturare questi eventi anche su video per i loro iscritti. Anche se la troupe non è stata in grado di catturare gli eventi descritti dal cameraman, in realtà sono riusciti a filmare qualcosa che è molto più inquietante e agghiacciante. Dai un'occhiata a questa bambola, e cerca di notare se qualcosa in lei ti sembra innaturale. I movimenti potrebbero essere stati falsificati, ma se guardi da vicino, puoi vedere che la bambola sembra muoversi decisamente da sola. Dopo questo evento, il video finisce piuttosto bruscamente, quindi non si riesce ad avere alcuna analisi da parte del team Paranormal Planet. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella per vedere altri video inquietanti.